Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ricotta dolce al forno. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono uova con tuorli e albumi separati, ricotta di pecora fresca, zucchero semolato, fegola di patate, panna fresca, la buccia di un limone, vanillina e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farfalla. Versiamo gli albumi, un pizzico di sale e li facciamo montare per 4 minuti a velocità tre e mezzo. Gli albumi sono perfettamente montati, togliamo la farfalla e mettiamoli da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza del limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 Uniamo sul fondo del boccale con la spatola, uniamo i tuorli, la ricotta e la vanillina. Facciamo amalgamare per tre minuti a velocità 5. Aggiungiamo la panna. ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4 aggiungiamo la fecola ed amalgamiamo per un minuto A velocità 4 aggiungere il composto agli albumi adesso amalgamiamo delicatamente con movimenti dal basso verso l'alto Una volta che si è ben amalgamato il composto, versiamo in una teglia con apertura a cerniera del diametro di 22 cm circa. Dopo aver versato il composto nella teglia, eh, cuociamolo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. La ricotta dolce al forno è pronta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ricotta dolce al forno. Grazie e alla prossima ricetta!